Buongiorno, buongiorno, buongiorno, guarda questa sera. Guarda che sporcizia. Sì, certo, in non Fanno Fanno sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, siccome voi siete un ristorante sì. dovevate farvi fare la fattura nella fattura inserire la provenienza il lotto mm -hmm. okay, e la specie in modo che avevamo una tracciabilità del prodotto ittico che cosa sono? gamberi, gamberi. Non, i gamberi devono rimanere dentro il proprio, la scatola originale dove c'è l'etichetta sì, sì. una volta scongelati secondo le procedure dell'autocontrollo mm -hmm. ci deve essere un'etichetta quando sono state scongelate? Entro quanto tempo vanno consumati È un riferimento dell'otto altrimenti anche questa non c'è tracciabilità di questo prodotto. Le collature di grasso. Sì. Lo vedete quanto è sporco? Dov Dov'è? Non Dov c'è la Pentole. Queste potrebbero comunque contaminare quello, il prodotto che voi andate a lavorare I Prodotti che sembrano che comunque, voglio dire, non so la scadenza, sono no, no, no, però, anneriti no, sì, sì, sì. Eh, Ma l'abbiamo trovati all'interno delle celle frigorifere sì. insieme agli altri prodotti destinati a, al consumo Cioè qui, se fatti in questa Aperti. maniera, c'è il disco che vengono, i topi qui dentro i vostri? Sì. Prodotti lasciati a, a macerare nei propri liquidi. Mm -hmm. Verranno tutti messi sotto sequestro. Perché cioè non sono carni? E quindi non i compagni al consumo umano. Mazzaccolle e gamberi. Questi due sono Va sulla. Un e queste sono gamberi. Allora, passiamo di qua. In realtà. Il Tantaneiro. prodotto come si annerisce? Sì. Eh, non è buono cioè, quando sono suggerati so uh... Quindi sono passati già dieci giorni. no, anche sì. Comunque poi. Senti che. Ma ti c'è Giò anche il latte. Buongiorno, squadra R2, Roma, Operazione Metropoli occorre un numero di verbale amministrativo e di sequestro amministrativo cortesemente ecco perché vabbè, vabbè. sono mazzancolle? ma ok Va inserita l'etichettatura un'etichetta dove è indicata gli estremi della fattura. Ma perché mi vediamo un po' come trovare? Ma tanto siamo stiamo rifletti proprio. Cioè, Questo è il tonno. Beh, non è il tonno. Naturalmente è il tonno decongelato e ricongelato. Poi c'è il salmone se si fa strancio di salmone, gira, è tracciato? no che è il 26, 28, 26. 6, 2020 2020, dove è scaduto? prima quello da buttare eh, no, Però da buttare, è scaduto quello sì. che cos'è? riccio, oh, guarda no, no, se no. Sarà 2020, scaduto 2020, 2020, 2020. metti lì prodotti scaduti, vai Canne e Cozze Presente prodotto Non tracciato Nel no, 2021 Questo, è scaduto. Questo è, scaduto. questo è, scaduto. è scaduto questo è salmone fresco congelato Sì Scaduto, scaduto. Allora È intervenuta anche il zia non ah, sì, Sta roba leggera